Ecco invece, uso l'ora che ci rimane, o i 55 minuti che ci rimangono, per cominciare ad aprire il prossimo argomento. Allora ricordiamo che sui 6 macro argomenti, capitoli del corso, siamo 4, ok? siamo due terzi del percorso. Un po' prima come tempo, giustamente, perché abbiamo bisogno di un po' di tempo alla fine per fare un po' di esercizi. Okay? Modello delle classi, modello dei processi. Diagramma dei casi d'uso, narrative dei casi d'uso, 4. Le altre due che ci rimangono sono progettazione dell'interfaccia utente e indicatori quantitativi di processo, che API che faremo alla fine. Allora, eh, il primo, diciamo, il prossimo passo è quello, il prossimo capitolo è quello sulla eh, progettazione dell'interfaccia utente. Quindi fare un passo avanti rispetto ai casi d'uso. I casi d'uso ci dicono qual è l'informazione che viene scambiata, adesso cominciamo a preoccuparci su qual è il modo effettivo, concreto, in cui, con cui questa informazione può venire scambiata. Cominceremo a mettere nero su bianco ciò che finora abbiamo detto, ma senza voler scrivere, o senza volerci impegnare. Noi nel cercare di ragionare su come funziona questo sistema informativo, abbiamo sempre pensato in termini di, beh, l'utente sarà davanti a un computer dove c'è un bottone che deve schiacciare, no? però poi la parola bottone non l'abbiamo mai scritta, perché magari un bottone, magari un'immagine, magari un link, magari una parola detta, magari il fatto che lui passi davanti a un sensore che dà quell'informazione. Adesso cominciamo a chiederci questo. Allora, prima di entrare effettivamente nella progettazione dell'interfaccia utente, quindi come il sistema deve presentarsi all'utente, in modo che l'utente capisca cosa deve fare e lo faccia nel modo migliore possibile, cioè senza errori e sprecando meno tempo possibile, per cui non stiamo progettando un videogioco oppure un enigma per cui devi effettivamente trovare la soluzione, no, deve essere un sistema che deve essere produttivo. Okay? Quindi la facilità d'uso è, è, è, è fondamentale, sia in termini di efficienza, sia in termini di eh, impedire che l'utente faccia degli errori. Se è un sistema è complicato da usare, probabilmente gli utenti tendono a sbagliare o comunque per farlo giusto ci mettono più tempo. Quindi noi vogliamo, abbiamo questi due grossi nemici, l'utente che sbaglia, fa la cosa sbagliata, e quindi il sistema poi deve recuperarsi, perde tempo, si rischia poi di propagare questo errore più avanti nel processo produttivo, oppure comunque un processo che è pesante per l'utente, e quindi facevo prima a farlo a mano, no? è una lamentela che spesso si sente quando si introducono delle innovazioni di questo tipo. Allora, per, prima di arrivare lì, dobbiamo fare una piccola parentesi sulle tecnologie web. Perché, eh, di fatto, nel 90% dei casi, quando parliamo oggi, nel 2017, di, ma anche nel 2015, di un sistema informativo aziendale, stiamo parlando di un sistema informativo che abbia un'interfaccia web. Poi, ultimamente, molti di questi sistemi anche, hanno anche un'interfaccia mobile, quindi delle app mobili. Però non vogliamo qua complicare troppo il concetto. Allora, per pensare a come deve essere fatta l'interfaccia verso l'utente, sapendo che questa interfaccia va a finire dentro un browser, abbiamo bisogno di capire un pochino di più come funziona un browser, come funziona un sito web. Adesso alcuni di voi hanno già fatto il corso, per dire, l'anno scorso di Lioi, quindi queste cose che sto per raccontarvi, in buona parte le sapete già, se vi annoiate non mi offendo se uscite, eh, perché magari le avete già sentite. Ma ci serve no, questa infarinatura tecnologica, diciamo, per capire che cosa non può essere fatto da un sistema web. Quali sono i vincoli con cui possiamo progettare l'interfaccia utente, non ce la possiamo inventare chissà come. Perché sotto sotto ci sei una tecnologia che è quella, non la posso cambiare. Allora, eh, fatemi andare qua. io parto da questo grafico che ha l'unico grosso difetto che non è più stato aggiornato da molti anni di questo sito per farvi capire cosa vuol dire dal punto di vista tecnico lavorare in ambito di tecnologie web allora cos'è sta roba qua? No? Eh, Vabbè, non è poi così complicato come sembra da leggere. Oops. Vediamo se riesco a metterlo a schermo pieno. Eccolo qua. Allora, questo grafico qui ha, vedete, in ascissa gli anni. Si ferma purtroppo al 2012, per cui gli ultimi 5 anni non è più stato aggiornato da chi ha costruito questa cosa. E parte dal 1991. Allora, nel 1991 il web non esisteva punto. Voi di che anno siete? 94, 95, quindi siete già nati qua. Ok? Pochi anni prima non esisteva nulla di tutto ciò che stiamo dando per scontato. C'era internet, ma su internet non c'era il web, c'erano i siti FTP qua e là, c'era già la posta elettronica negli anni 90, all'inizio degli anni 90 e basta. Ok? Quindi Partiamo da lì. E il web è stato inventato, infatti si sono celebrati l'anno scorso, nel, 96, nel 2016, i 25 anni del web, 1991-2016. Eh, è stato inventato da Tim Berners-Lee in Svizzera, al sein di Ginevra, come uno strumento per permettere ai fisici di scambiarsi tra di loro più rapidamente i risultati degli esperimenti che facevano con i loro atomi, con le loro particelle subatomiche e quelle cose lì brutte che fanno i fisici. No? Eh, e quindi ha inventato una piattaforma di scambio di documenti. Boh. Questa piattaforma di scambio di documenti si basava su due tecnologie, che sono la tecnologia HTTP e la tecnologia HTML. HTML è? è un formato per scrivere i documenti. Diceva perché non l'ha fatto in PDF? Non esisteva ancora il PDF, Adobe non l'aveva ancora inventato. Perché non l'ha fatto in Word? Eh, ma perché Word era una schifezza che funzionava sì e no su Windows 2.5 o qualcosa del genere e non, non, non tutti ce l'avevano e sicuramente chi lavorava sulle, sulle workstation del CERN non aveva Word sui propri computer. E quindi ha dovuto inventarsi un formato di testo semplice, universale, che potesse essere letto dai computer di tutti i laboratori, senza che nessuno di costoro fosse costretto ad avere un programma specifico di word processing, no? di, di scrittura. E quindi si è inventato questo linguaggio HTML, che è un linguaggio di formattazione molto semplice, che permette di definire un testo, dei paragrafi, dei titoli, inserire delle figure, cose di questo genere. E il protocollo HTTP, che è un protocollo dire, eh, a livello applicativo, che si basa sulla rete internet, che ha essenzialmente un comando solo. È un comando attraverso cui, non è vero che ne è uno solo, ma essenzialmente sì, ha un comando attraverso cui un computer può chiedere a un altro computer dammi un documento che hai tu. Questo comando si chiama GET. Autoesplicativo. Dammi quello. GET quel file lì. Quindi questa coppia di tecnologie ha permesso di costruire i primi siti web, cioè dei siti che avessero al suo interno una serie di file, spesso in formato HTML, e questi file fossero accessibili ad altri computer che li richiedessero nel modo giusto, cioè attraverso il protocollo HTTP. Poi vediamo un flash su che, che cos'è l'HTTP, lo scriviamo 12 milioni di volte, ma a volte non sappiamo di cosa si tratta. Queste sono le tecnologie, se noi andiamo a vedere questa questa forma ondulata che nasce ad esempio da HTTP e ci spostiamo nell'asse dei tempi, vediamo che HTTP evolve attraverso varie versioni, quindi qui c'è l'HTTP, dove è la 1.1? Da qualche parte dovrebbe esserci, non la vedo più, Vabbè, tanto per dirvi, HTTP è uno degli standard più di successo che io conosca, forse quello che ha avuto più successo è il fatto che la corrente elettrica sia 220V 50Hz. L'hanno inventato nel, 2000, nel 1991, versione 1.0, l'anno dopo, non lo vedo, è nata la versione 1.1 e da allora continuiamo a usare quella da 25 anni con lo standard che definisce l'HTTP tiene in piedi internet e non l'hanno ancora dovuto cambiare hm? HTML invece ha subito molte, molte, più molte più variazioni e le vediamo da questi rettangoli vedete che l'HTML 1, poi è uscito l'HTML 2 3, 3.2, HTML 4, adesso stiamo lavorando in HTML 5 quindi questi blocchi che inseri si inseriscono in questo flusso indicano le evoluzioni di una determinata tecnologia questi blocchi intersecano delle linee orizzontali che sono i browser quindi dicono che eh, l'HTML 2 è stato supportato da Netscape per la prima volta nella versione 0.9 eh, nel 1994 è stato supportato da Internet Explorer dove l'HTML per la prima volta la versione 2 nel 96 e così via. Quindi le righe orizzontali sono i vari browser, questo è il primo browser al mondo, si chiamava Mosaic, è durato pochi anni, poi le persone che hanno fatto Mosaic che lavoravano all'NCSA, che è un centro di supercalcolo americano, si sono messi da parte, si sono licenziati, hanno fondato una società che si chiamava Netscape, che per un po' è diventata milionaria eh, e ha creato un primo browser. Poi è arrivata Opera, poi è arrivato Internet Explorer, poi molti anni più tardi sono arrivati Safari, Firefox, che è rinato dalle ceneri di Netscape, vedete che poi Netscape qua è stato abbandonato e morto, e nel frattempo è nato Firefox come prodotto open source, e molto più tardi ancora è arrivato Chrome, che noi tutti diamo per scontato che sia quello più recente, il migliore oggi di lì, in realtà è l'ultimo arrivato, non l'ultimo l'ultimo perché come dicevo mancano gli ultimi cinque anni, ma. Quindi vari browser, man mano che sono nati, nascono, a volte muoiono, e man mano che vanno avanti supportano nuove tecnologie. Vabbè, questa è la natura delle cose, succede. Prodotti che, che non si inventano ogni volta una tecnologia nuova. Non è che arriva Chrome e dice, ah, adesso l'HTML me lo reinvento, lo facciamo diverso. No, devono sottostare alle stesse standard che già ci sono da vent'anni e già i loro concorrenti, gli altri browser, supportano. Perché non puoi arrivare tu domani e cioè, oh, ho inventato un browser nuovo, però carissimi, quelle 50 miliardi di pagine web in giro, per favore modificatele, perché il mio browser vuole dei comandi leggermente diversi. No? Non è sostenibile. La forza di internet è del web e sono i suoi contenuti. E quindi se tu vuoi entrare, devi giocare alle regole del web. Devi giocare con gli standard opportuni. Ci hanno provato dei signori qua in mezzo, tipo Microsoft a cambiare le regole, e inserire le tecnologie proprietarie, ma sono, hanno dovuto far marcia indietro. L'altro messaggio che voglio lanciarvi qua è che ogni tanto nascono nuove tecnologie. JavaScript, senza la quale oggi non ci sarebbe più nessun sito web che funziona, è stata introdotta nel 1996, è stata lanciata per la prima volta da Netscape, col suo browser, eh, poi è arrivato Java, poi è arrivato Flash come metodi per fare i siti web interattivi. Mm? Flash per fortuna tra un po' ne celebreremo il funerale, nel senso che l'Adobe stessa ha detto non lo supporto più, è stato il male del web per tanti anni. Eh, e, poi, e poi una cosa che si chiama AJAX che vedremo per fare le pagine web interattive e poi arrivano i CSS cioè i fogli di stile in modo per fare dei layout un pochino più belli da vedere. E così via. E ogni, ogni tanto se ne inventano una. E allora, il problema qual è? Che se ne inventano una, ma tutte le nuove tecnologie che, eh, che compaiono si aggiungono a quelle precedenti. Non le vanno mai a sostituire. Quindi oggi, se voi traguardate questo grafico a un determinato anno, non so, 2012, quante tecnologie diverse intercettate? Eh, 20. 20. Ecco, non dico che tutte e 20 debbano essere presenti su tutti i siti, ma se non sono 20, sono 18. Quindi, chi lavora oggi nel campo web, lavora in un campo estremamente maturo, che però si fonda su una molteplicità di tecnologie diverse. Era bello nel 91 che conosce solo l'HTML, basta. Invece adesso, una qualunque applicazione web è una combinazione di molte tecnologie diverse, e bisogna conoscerle un po' tutte per poter lavorare in questo campo. Non puoi scegliere quali, servono tutte perché ognuna ha un suo ruolo, ognuna svolge una certa funzione. E tra l'altro, significa che dietro ciascuna di queste cose, in realtà, quasi sempre c'è un linguaggio di programmazione diverso. Quindi, chi lavora in questo campo è poliglotta, nel senso che deve conoscere, essere, diciamo così, fluente in diversi linguaggi di programmazione contemporaneamente. Non ci piace, eh? non è che ce ne vantiamo. Se io potessi domani far così e dire, ok, reinventiamo il web da zero basandolo su tre linguaggi soli, lo farei. Mm? Solo che nessuno oggi può scalzare questo sistema, proprio per la massa che ha, per i numeri che ha. Quindi è una cosa su cui si sono andate ad aggiungere, aggiungere, stratificare, complicare cose, e non c'è nessuno che possa avere la forza di ripartire da zero. Dicendo, semplifichiamo. Gli unici che hanno provato, ma questo è un discorso che mi porta lontano, che non voglio fare qua, gli unici che hanno provato a ricostruire su basi più semplici e molto più limitate sono, che ne so, immaginate i vari Facebook di turno, che però tendono a dirvi, eh, ci sono meno tecnologie, più semplici da sviluppare, ma stai qua a casa mia e basta. No? Sono gli ecosistemi chiusi che possono permettersi di fare le scelte tecnologiche diverse, ma sono chiusi, tu lavori solo lì dentro, punto. Mentre invece web è stato pensato da sempre come piattaforma aperta. Ecco, tra l'altro, a proposito di aperta, nessuna di queste tecnologie è a pagamento. Sono tutte tecnologie gratuite, pubblicate liberamente, utilizzabili liberamente, senza royalty da parte di nessuno. E questo è ciò che ha permesso a varie aziende, di costruire dei browser, di costruire dei server web, delle tecnologie aggiuntive, perché non dovevi chiedere il permesso a nessuno per farlo, non dovevi pagare le royalty a nessuno per farlo. Quindi come una base di tecnologie free possa dare, diciamo così, supporto a tutta una serie di business, essenzialmente che sono nati sopra. Ok, questo è un po' il messaggio che io trago da questo grafico complicato. Queste tecnologie poi tra a loro volta si, si organizzano su più livelli. Eh, noi ci immaginiamo un sito web, fatemelo banalizzare molto, un sito web è un modo per permettere agli utenti di vedere i dati che sono dentro un database. Cioè alla fine tutto il casino che facciamo è per permettere a, quel, a quei dati che sono dentro il modello concettuale di essere visti, usati e modificati da un utente secondo certi processi, secondo certi meccanismi, eccetera, eccetera, secondo certi vincoli, tutto quel che vogliamo. Ma alla fine vogliamo permettere all'utente di vedere o modificare, manipolare dati. Quindi ai due estremi c'è cioè sotto i dati, e come sono da gestiti i dati? I dati sono gestiti dentro un database, dentro delle basi dati. e sopra, dal lato opposto, l'utente che usa un browser per accedere a una qualche applicazione che gli permette di manipolare quei dati. Il browser e i dati non sono nello stesso posto, cioè non devo andare a Roma per vedere i dati di un ministero, anche se il server fisicamente è lì, forse, o chissà dov'è, installato, perché c'è di mezzo internet. Internet è intesa, come giusto che sia, come rete di connettività. Quindi internet e web sono due cose diverse, eh? chiaro. Internet è ciò che dà la connettività, il web è una possibile tecnologia che ci permette attraverso internet di accedere a dei dati, costruire delle applicazioni, creare delle interfacce e così via. Quindi internet è quello che permette a un browser messo ovunque sul mondo di contattare qualunque server web messo altrove nello stesso mondo. Per ora siamo limitati a un mondo solo. Questo era il pensiero originario del 1991. Un browser da qualche parte, un server dall'altra in mezzo internet. Ci scambiamo dati. Ciò che sta sotto e quindi c'è questa tecnologia del browser e questa tecnologia del server web che sono i due lati no? che servono per scambiare dati uno verso l'utente e l'altro verso il server in mezzo c'è questo livello che qui ho chiamato application server il server web è un livello software che gestisce il protocollo HTTP. Quando un browser, adesso poi lo vediamo più in dettaglio, fa una richiesta di una pagina web, questa richiesta scritta nel, nel linguaggio HTTP viene mandata a un server web. Questo server web è capace di comprendere il protocollo HTTP, quindi comprende la richiesta e fornire una risposta. Questo server web che è un componente standard, non lo faccio io per il mio sito, è uguale per tutti, perché di fatto l'unica cosa che deve fare è capire e implementare il protocollo HTTP, non sa lui se il dato che tu gli hai richiesto esiste, e se tu hai il diritto di vederlo, e se puoi modificarlo, se puoi visualizzarlo, come fa a saperlo? lui? Allora, di mezzo ci vuole un livello, uno strato software, questo application server, che implementi gli algoritmi, le logiche, i percorsi. Il nostro diagramma di processo sta lì nell'application server, che ti dice dopo che hai fatto una cosa qual è quella successiva. Chi può fare cosa e quando, a quali condizioni. Perché le richieste web sono tutte richieste libere. Get, dammi quella cosa. No, adesso non te la do perché prima non hai fatto quell'altra. Forse per il web server, alla richiesta get risponde sempre sì. L'application server sotto dice, no, attenzione, che a questa richiesta devi rispondere in questo modo o in quest'altro modo. Quindi la vera logica dell'applicazione sta nell'application server e ovviamente nei dati, nel database, che sono, se vogliamo, le controparti fisiche della database del modello concettuale e l'application server del modello di processo. Questa è la piramide standard. Dov'è che andiamo a, a programmare il web? Lo programmiamo qua dentro. Poi non è vero, più complicato di così, ma in prima istanza lo programmiamo all'interno dell'application server. Tutti gli altri sono componenti standard. Il browser mi scarico Firefox, mi scarico Chrome. Internet... Pago un total al mese al mio provider di connettività e me lo danno già fatto, funzionante. Il database server, uso MySQL, Postgres, Oracle, quello che è è un prodotto standard. Sono tutti prodotti standard, tranne l'application server, dove, come dice il nome, dove, dice il nome application, c'è la mia applicazione che gira. Fare il sito di hackathon o l'e-commerce di prosciutti è uguale salvo per il codice che gira qua dentro, dentro il livello applicativo. Poi ci sono gli altri pezzettini che ho messo qua. Eh, questo servizio di terza parte ci fa ci intuire che eh, i vari siti web non sempre hanno tutta l'informazione che gli serve al loro interno, nel loro database. E quindi a volte l'application server, nella maggior parte dei casi, ti fornisce una vista, la possibilità di operare sui dati che tu possiedi, ma a volte può anche basarsi su dati di, di terzi. Che sono, se tu all'interno di un sito hai una funzione di pagamento, devi appoggiarti su qualcun altro. Se vuoi nel tuo sito far vedere il meteo, non è che c'è il meteorologo tuo dipendente che ti fa i calcoli, compri il servizio da qualcun altro e lo integra all'interno delle tue pagine. Quindi da qualche parte hai informazioni tue, ma anche informazioni non tue. Così come chi fa richieste web, molto spesso, o comincia a essere sempre più diffuso, il fatto che chi faccia le richieste web non sempre è un browser con dietro un omino che schiaccia i link. Ma la tecnologia web è così diffusa, così facile da usare, che... Se devo collegare un oggetto A con un oggetto B, uso HTTP, per cui se voi andate in stazione e vedete i quadri che dicono di quanto è in ritardo il vostro treno, quel coso lì dentro c'è un piccolo computerino che parla in HTTP con un server delle ferrovie da qualche parte che gli dice quale messaggio scrivere. Quello non è un browser con un omino che va a navigare e va a vederci Facebook sul tabellone della, della ferrovia. È un dispositivo che dentro ha un client HTTP, un client web. che Dal punto di vista del server web è indistinguibile da un browser, perché alla fine fa richieste HTTP GET. E' buono. Quindi di fatto diventa questa tecnologia web viene usata chiaramente per sviluppare applicazioni web ma è anche la base per tutto, diciamo così anche quello che adesso chiamano l'internet delle cose, la possibilità di far parlare tra di loro oggetti che, guarda caso, sfrutta questi protocolli, perché ci sono stati 25 anni di evoluzione fortissima su librerie, framework, eccetera, per poter programmare in questo ambito. E quindi vengono riusati ovunque possibile, perché è già tutto fatto, quasi tutto fatto quasi gratis. Questo è il quadro generale in cui ci muoviamo, ma poi... Com'è sto HTTP? Come funziona? Salto alcuni dettagli. Allora, funziona, ma noi lo, lo usiamo tutte le volte che, che facciamo un click. Cioè, voi, quando vi volete scaricare i lucidi, andate su questo sito e andate a cercare i lucidi delle lezioni. Okay? Cosa vuol dire vado su un sito? Istruisco un browser a mandare una richiesta a un server e aspetto che dal server arrivi la risposta. Okay? Come faccio a istruire il server a mandare una richiesta? Ho due modi, o scrivo un indirizzo qua sopra e batto invio oppure clicco su un link, qualunque. Questo link è associato, lo vedete nell'ultima riga lì sotto, a un certo indirizzo. Quindi l'indirizzo o lo scrivo io o qualcun altro l'ha scritto per me all'interno di una pagina e cosa capita quando schiaccia quel link? E per vederlo andiamo a sbirciare dentro il browser, dentro il browser. tutti i browser moderni hanno un, hanno un menu sviluppatore, strumenti sviluppatore cose del genere sia Chrome che Internet Explorer che, che Firefox eccetera tra cui c'è dentro tutta una serie di strumenti di sviluppo che ci permettono di capire cosa sta facendo il browser. Servono per chi sviluppa applicazioni web per debuggarle, per, no? per controllarle. Allora, tra le varie cose che posso controllare, c'è questa network che ci interessa in questo momento, che traccia i messaggi che il browser scambia con vari server web sulla rete. Quindi quando io clicco qua, esempio, ad esempio qui, capitano cose. Allora, col linguaggio di tutti i giorni, diciamo, ho cliccato su un link e si è aperta un'altra pagina. Yes, cosa vuol dire? Ho cliccato su un link, ha fatto sì, la prima riga qua, ha fatto sì che il browser inviasse un comando get, appunto, secondo il protocollo http, a questo server, che è lo stesso server su cui c'era la pagina precedente, in questo caso il link era un link interno al sito, non era un link che mandava un sito esterno, richiedendo all'interno di questa pagina, cioè all'interno di questo sito richiedendo questa pagina. Questo a parole, cioè quando ho fatto quel link il mio browser ha capito, per favore chiedi a quel server quella pagina. E il mio browser cosa ha fatto? Ha mandato una richiesta che è questa. Scusate, non riesco. Questa qua, che vedete qui. Queste righe qua... adesso qui purtroppo non c'è modo di vederlo in modo più grezzo, fatemi fare più spazio. Questi sono i comandi che hanno fatto parte della richiesta get del, che il browser ha mandato al server. Cioè praticamente quando ho cliccato su quel link il mio browser ha confezionato un pacchetto di quanti saranno questi qua? guardate l'ultimo pezzo, quello colorato 150 byte, 200 byte 7-8 righe in testa, davanti a tutte, questo qua non te lo fa vedere c'è scritto GET questo indirizzo qua http 1.1, la prima riga non, purtroppo non te la fa vedere seguita da queste righe qua e questo è un pacchetto di testo sono 8 righe di testo che il mio browser ha preso e ha mandato su internet dall'altra parte del mondo non è vero, è solo lì, ma fa lo stesso, questi byte. Lì dentro c'era un server web, c'è un software che si chiama server web, che risponde a quell'indirizzo, elite.polito.it, all'interno del quale c'è un documento che risponde a questo news 420 bla bla bla che è il nome, il nome della pagina, il nome del file, e il server ha risposto. Ha risposto così. Risposta, in realtà la risposta è fatta di due parti il protocollo HTTP prevede due parti la risposta è fatta di una serie di intestazioni request, eh, scusate, response headers e da un contenuto vero e proprio il contenuto cos'è? il contenuto è una pagina HTML quindi l'utente clicca il browser fa un pacchetto di dati che descrive la richiesta dell'utente. Questo pacchetto di dati fa il giro del mondo, arriva un server, il server interpreta, riceve questa richiesta, la interpreta e risponde fornendo un documento HTML. Questo documento HTML arriva al browser, il quale lo mette in bella. Cioè Se qua c'era scritto detto, questo documento eh, personalizzare, Ecco, dentro l'HTML da qualche parte ci sarà scritto personalizzare. Find. No, qui non funziona il find, qua in questa finestra. Troviamolo, troviamolo. Eccolo qua. Personalizzare, l'ho trovato. in mezzo a tanti altri comandi. Questo è il linguaggio HTML, questi vari tag, questi comandi, no? che chiamiamo come tag, vedete, h2, div, button, span, ul, ul sta per lista, non, lista puntata non numerata, h2 sta per titolo di livello 2, a sta per link, ma non stiamo qua a imparare HTML, non ci, non ci interessa. È una codifica che mescola il testo che scrivo nella pagina con delle istruzioni di formattazione di quel testo. Per cui questo è un titolo e questo è un testo normale, perché questo è dentro un H2 e il testo normale è dentro un paragrafo che si chiama P. Se noi vogliamo conoscere meglio l'HTML, c'è quest'altro strumento che si chiama Inspector, che ti permette di andare in un certo punto della pagina, e ti evidenza qual è il frammento di HTML corrispondente a quel pezzo di pagina. Quindi ti mette in correlazione, in tempo reale, la pagina visualizzata con l'HTML che l'ha generata. Chiaramente per chi fa il web designer è fondamentale. Ma noi stavamo parlando ancora di HTTP. Quindi il browser ha fatto una richiesta, il server ha risposto. Dicevamo che c'era anche un'intestazione nella risposta, c'erano degli header della risposta. Proviamo ad andare a vedere un po' i dettagli di che cosa è stato richiesto e cosa è stato risposto. Il browser ha chiesto dammi quella pagina, il browser si è presentato, vedete l'ultima riga qua, user agent, chi sono io, qual è il linguaggio con cui è stato installato questo browser e quindi quando voi vi collegate a un sito vi compare in italiano, in inglese, in un'altra lingua, è perché il browser dice al server guarda che questo signore ha installato la versione inglese e la versione italiana e quindi probabilmente vuole un sito in quella, in quella lingua se vuoi caro server puoi gzip com eh, comprimere i file che mi mandi così spendo meno byte sulla rete e un po' di dettagli di questo genere e il server dice, ah, eh, caro browser, io mi presento, questa è una versione del server, eh, ti restituisco un contenuto di 16.000 byte, compresso con gzip, e questo contenuto è, un, è in formato HTML, lo vediamo qua, HTML. La data in cui te lo fornisco è questa, e pochi altri dettagli. Quindi si scambiano un po' di informazioni per gestire la richiesta, questo si chiama content negotiation, cioè negoziazione del contenuto, della forma in cui avviene questo contenuto, e poi c'è il contenuto vero e proprio. Cosa succede però? È che l'HTML è un linguaggio testuale che permette di specificare solo del testo, ma in questa pagina non c'è del testo, ci sono delle immagini, ci sono dei colori, ci sono delle animazioni e queste in HTML non si possono descrivere perché il linguaggio non è stato pensato per quello allora cosa succede? che dentro l'HTML ci sono dei comandi per richiamare altri tipi di contenuti richiamare questa immagine richiamare questa immagine richiamare queste due immaginine che sono qua sono piccole ma ci sono anche loro questa immaginina che indica la freccia per il menu, eccetera, eccetera, che non possono far parte dell'HTML che è un file di testo, ma sal vengono salvati come file separati. All'interno dell'HTML ci sarà, andiamo a vederlo, ispeziona qua, un comando che si chiama img. Quindi dentro l'HTML, c'è un tra i vari tag, c'è un tag image img, che indica l'indirizzo di un file sempre su web che contiene quell'immagine. Allora, la HTML cosa sta dicendo? Sta dicendo, guarda, a questo punto serve questa immagine. Te la vai a scaricare là. Il browser, obbediente, quando riceve la HTML, legge i contenuti, si accorge che a un certo punto è richiamata un'immagine e quindi in automatico, senza che tu debba fare nulla, fa una serie di altre richieste. Quando noi abbiamo fatto un click, noi avevamo, pardon, noi avevamo intenzione di fare la prima richiesta, ma il browser non ne ha fatta una, ne ha fatte 21. La prima mi ha dato l'HTML, quelle successive mi hanno dato, ad esempio, questa immagine. Eccola qua l'immagine che ha restituito un file di tipo PNG, un'immagine. Altre richieste, questa è un'altra immagine. È un puntino uno per uno trasparente, vabbè. E altri tipi di contenuti. CSS sono i fogli di stile che servono per definire il layout e i colori della pagina. JS sono i sorgenti, il programma in JavaScript che permette di definire le animazioni, no? all'interno della pagina e così via. Sono tutti contenuti che sono richiamati dall'HTML e servono per completare la pagina. Quindi ogni volta che voi fate un click fate sempre una richiesta principale la pagina. E poi, quando questa pagina arriva al browser, il browser va a cacciare tutti i pezzettini che gli mancano, che sono scritti dentro l'HTML, ma che risiedono in file separati. Poi il browser mette insieme il tutto e lo presenta in bella. Questa pagina è stata ricevuta in, eh, in due secondi e mezzo, che è tantino per una singola pagina. In realtà l'HTML ce l'avevamo già in pancia dopo 400 millisecondi. Gli altri due secondi sono serviti per andare a prendere gli altri pezzi che ci mancavano. Perché? Perché magari sono file troppo grossi, perché la connessione è lenta, va a sapere perché. Se uno ha un problema di velocità deve andare qua a capire perché ci sono tante richieste, sono pesanti. Eccetera, eccetera. L'intera pagina è pesante 1 megabyte, 983 kilobyte per una pagina. Ma dice che in realtà solamente 72 kilobyte sono stati trasferiti perché questa pagina io l'avevo già visitata in passato. Quindi il browser si era già salvato nella sua cache buona parte dei contenuti noti e sono tutti i meccanismi di ottimizzazione del browser tutte queste cose viaggiano sempre come dicevo, su HTTP vedete che qui c'è quasi sempre scritto get, get get, get, get, get, tranne post in questo caso ma è raro sono tutti comandi di questo tipo il protocollo HTTP um, vabbè, questo l'abbiamo visto uno scambio di messaggi di questo genere Quindi, a livello di architettura di sistema, cosa abbiamo? Io, questa figura qua la, la costruiamo poco per volta. Adesso siamo nel 1992, ok? Il web all'inizio, avevi un browser e un server web. E qualcuno che ha scritto un file HTML. Allora, il browser Conosce l'indirizzo della pagina, l'indirizzo è una parte host e una parte file. Prima c'è il nome del server e poi c'è il nome del file all'interno del server. E attraverso questo indirizzo sa contattare il web server giusto e il web server sa scaricare il file che serve, che corrisponde alla richiesta, e mandare indietro il contenuto. Quindi c'è una richiesta HTTP che contiene essenzialmente l'indirizzo di ciò che voglio e la risposta HTTP che contiene essenzialmente il contenuto del file, che in prima battuta è un file HTML. E eventualmente questo file HTML fa riferimento a delle immagini che verranno richieste una per una, di nuovo, dal browser al web server e ritrasferite come contenuto del file. Quindi il contenuto di solito è un file HTML, ma può anche essere un file immagine. Poi cosa fa il browser, dentro di sé il browser ha un motore di layout, di impaginazione, che sulla base dei comandi HTML, delle immagini che hai ricevuto, delle dimensioni delle immagini e così via, della dimensione della finestra del computer, te lo impagina in modo opportuno. Te lo fa vedere e tu, o omino, puoi con la tua tastiera, col tuo mouse, vedere a schermo le pagine e puoi interagire con le pagine stesse. Questo è il cuore. Ciò che segue sono state una serie di complicazioni che hanno reso, da un lato, che hanno, hanno reso sempre più le pagine web dinamiche. Perché in questa architettura l'unico modo per cambiare una pagina, il contenuto di una pagina, è che un, un omino di santa pazienza vada a modificare questo file HTML. E quindi, quando io col browser tornerò sullo stesso sito, vedrò un contenuto nuovo perché il file è stato modificato. Ma se questo fosse davvero un file come c'è scritto qua, una volta che l'hai scritto non cambia più, da solo. Invece noi vogliamo dei siti che evolvano. Cioè, se io vado a vedere il, il Gmail, voglio le mail di adesso, non quelle di un mese fa perché nessuno nel frattempo è andato a cambiarle. No. Cambiano da sole. Eh, che vuol dire da sole? Vuol dire che dietro c'è l'application server che fa sì che queste cose cambino. Qui non c'è nessun application server. L'unico software che c'è è un browser, che è un componente standard. Noi, noi con lo stesso browser navigate tutti i siti. Il componente lì non dipende dal sito che navigate, ma anche il server web è un componente standard. Di server web al mondo ce ne sono pochi. Software. Questa è una... Sì, è una... Ehm, un grafico che riporta, la giornata 2016, poi se andate a questo sito ogni sei mesi, giù di lì lo aggiornano, che riporta qual è lo share, la percentuale di siti, pardon, percentuale di siti sì, che, che usano come web server uno di questi prodotti. È un pochino più interessante questa seconda che si restringe ai siti attivi, cioè che sono stati aggiornati di recente, non semplicemente pubblicati e abbandonati. Questo fa vedere che il circa 50% dei siti al mondo usa lo stesso software, web server Apache. Qualunque cosa facciano questi siti, il componente web server della loro architettura è lo stesso. Questo è un progetto open source che è, che è attivo da, da sempre praticamente, dai, dai, dai primi web server negli anni 90, 95, 94 se non sbaglio, è sempre stato il software preferito o più utilizzato da chi crea siti web. E poi ce ne sono altri che hanno uno share intorno al 10-20%. Questo qua verde che è in forte crescita, e questa crescita del verde è abbastanza associata al declino del blu, di Apache, è Nginx, che è un altro server web open source, gratuito, molto più semplice di Apache. Apache, essendo un progetto che va avanti da 20 e più anni, anche lui ha raggiunto un livello di complessità elevata, quindi fa mille cose, però facendo tantissime cose, a un certo punto perde un po' in prestazioni, in semplicità di configurazione. Quindi sono ripartiti da zero con un web server che fosse più leggero, più veloce, anche se aveva meno opzioni, meno possibilità di configurazione rispetto alla E Ed è nato Jinx, che via via sta rapidamente, devo dire, conquistando quote di mercato. Chiamiamolo mercato, sono prodotti gratuiti. E, e basta, nel senso che c'è stato per un attimo Microsoft che sembrava, col suo Internet Information Server, che a un certo punto ha messo gratis in tutte le versioni di Windows, poter attaccare questo, poter attaccare lo share di, di, di Apache, ma poi è morto. I server della Microsoft stessa girano su Apache, non sul loro server eh, proprietario. Eh, la Google stessa, a un certo punto, sapete Google Sites, potete crearvi un sito su Google, e si vede da quando? Dal 2007? Potete crearvi dei siti su Google, c'è cioè un, cioè un suo server che vi permette, ma, ah, è attestato intorno al 10%, quindi una cosa relativamente minima. No? Blogger, i vari blog che avete su Google... Eh sono fatti con quella tecnologia lì. Allora noi abbiamo, non so darvi il numero, eh, qui c'è un altro, eh, un altro grafico ancora più ridotto su un sottoinsieme di siti, un milione di siti, quelli col maggior traffico al mondo. E questa è ancora più semplificata, ancora più tranchant questa figura, per sommato fa vedere. Apache e Nginx, che sono i due che messi insieme ti danno 40 più 30, 70% e oltre eh, del mercato. Abbiamo un milione di siti che alla fine si dividono due software soli. Questa è la forza di un prodotto standard. Il server web che, gira, che fa girare un sito è uguale a quello che fa girare l'altro. Anche se i siti sono radicalmente diversi. La differenza sta nell'application, nell'applicazione che creiamo. Il web server serve a gestire il protocollo HTTP, gestire tutte queste chiamate che avvengono ogni volta che cliccate su una pagina, nel modo più rapido, efficiente e veloce possibile. Lui punta alla efficienza, alla velocità nel gestire il protocollo HTTP. Cosa sia quel contenuto, cosa ci sia dentro quell'HTML, il server web non lo sa. Non gli interessa, lui vuole solo farlo spedire in fretta. A chi interessa qual è il contenuto dell'HTML? Al browser che lo deve far vedere e impaginare bene e all'application server che l'ha creato, a chi ci ha messo i contenuti dentro. Per cui il passo dopo è quello di far sì che le pagine web, i file HTML non siano file veri e propri che qualcuno ha scritto a mano, ma siano generati dinamicamente al volo ogni volta che faccio un click c'è un software che gira e mi crea quella pagina HTML lì, con i contenuti aggiornati al momento. Contenuti i quali vengono mandati indietro al browser, il browser la visualizza, e poi quella pagina viene dimenticata, cancellata. Se faccio aggiorna, tutto ricomincia da capo, e quel software gira di nuovo e genererà una nuova pagina HTML, probabilmente molto simile a quella precedente, ha cambiato poco tempo, ma è comunque una nuova, che viene di nuovo mandata e così via. E questo è ciò che ci permette, quando navighiamo un sito, di vedere sempre le informazioni aggiornate, senza la necessità dell'intervento di una persona che fisicamente lo faccia. Salto i dettagli tecnici. Questo significa che nella nostra architettura abbiamo, una, abbiamo giunto un livello. Il file HTML non è un file che esisteva lì, ma è un file virtuale che viene creato da un'applicazione software. È l'applicazione software, la web application, che personalizza tutto. Decide cosa c'è HTML, decide quali immagini includere, decide quali fogli di stile includere, eccetera, eccetera. È lì che avviene lo sviluppo dell'applicazione. Se vogliamo, la scelta del server web è un lavoro sistemistico. Predisporre la piattaforma per servire pagine web. L'applicazione web è un lavoro di programmazione. Nell'applicazione web, l'applicazione web può essere scritta in tanti linguaggi di programmazione diversi. Cos'è questa applicazione web? È un pezzo di software che ogni volta che arriva una richiesta al server web, il server web dice, ah, il browser ha tanti dettagli di quell'utente, mi ha chiesto il file meteo.html. Allora, cara, cara applicazione web, mi dai il file meteo.html? Ogni volta che arriva una richiesta a web server o la richiesta è relativa a un file statico, che sono un'immagine, allora il web server se la va a prendere da solo, non ha bisogno di nessuno, o è relativa a un file dinamico, cioè da generare sul momento, e allora il web server non può soddisfare questa richiesta, passa la palla all'application server. Quindi ogni volta che un utente richiede un contenuto dinamico, tipicamente una pagina HTML, nuova, questa richiesta andrà, passerà all'applicazione web, che qualcuno ha scritto in un qualche linguaggio di programmazione. Questa applicazione web riceve la richiesta, e il suo unico scopo nella vita è creare un file che contenga l'HTML della risposta, e poi morire. La richiesta successiva è un'altra. A livello così, di statistica, questi sono i linguaggi ho trovato una statistica del, del, del 2016, se non sbaglio, che dice qual è la percentuale dei linguaggi in cui sono scritti i siti web. Adesso, come tutte le statistiche, a seconda del campione che scegliete, potete far vincere il linguaggio che volete. Eh? Perché questo qua misura i siti web. Quindi il sito microsoft.com e il sito miazia.it vengono contati uno, entrambi. È giusto contare i siti, è giusto contare le pagine pubblicate, è giusto contare il numero di utenti, è giusto contare i gigabyte trasferiti, è, è giusto contare quello che vuoi far uscire, cioè le statistiche non sono mai neutre. Però per dire che alla fine ci sono tre linguaggi che se la giocano, con i quali chi, chi sviluppa applicazioni web scrive il codice, No, del proprio sito. PHP, che è anche un linguaggio di programmazione un po' simile al C, relativamente semplice da usare, troppo semplice da usare, per cui c'è gente che pasticcia fa casino. Um, WordPress è scritto in PHP e WordPress gestisce la, la maggior parte dei blog del mondo. Joomla è scritto in PHP che gestisce l'altra metà dei, dei No, poi c'è ancora Drupal, che sono il terzo sistema di gestione dei siti, sono tutti e tre scritti in PHP. Quindi molti siti che si appoggiano su uno di questi framework, Wordpress, Joomla o Drupal, alla fine sono scritti in PHP. Poi c'è la parte Microsoft, se voi sviluppate un'applicazione con tecnologie Microsoft, usate il framework ASP.NET, e quindi usate C-Sharp, oppure Visual Basic .net come linguaggio di programmazione e a questo punto ci vuole un web server Microsoft, oppure sviluppate all'interno di, di, di, di un application server che si chiama Java Enterprise, un'applicazione scritta in Java. Se andiamo a vedere nel mondo enterprise, nel mondo aziendale, quindi siti aziendali, eh, questi tre numeri tendono a invertirsi. Cioè, nel mondo Enterprise Java la fa, la part, fa la parte da padrone molto più che non il PHP, proprio per la sua facilità ad, a, ad andarsi ad integrare con tutti i back-end legacy, con tutti le, gli altri server che ci sono all'interno dell'azienda. Mentre invece il PHP, essendo un linguaggio molto più leggero, va bene per fare sito indipendente standalone, che non necessariamente si integra con un ciclo di sviluppo più complesso, con altri server più complessi. Quindi, queste statistiche sono per i siti, diciamo così, consumer facing. Se voi andate a vedere a livello enterprise, Java la fa la parte da padrone, poi c'è la tecnologia Microsoft e anche ovviamente PHP, però se la dividono un po', forse un terzo, un terzo, un terzo, ecco, poi come, come, come peso macroscopico. Le altre sono cose che se vogliamo non fanno numero, o sono mode temporanee, o comunque linguaggi con cui si possono sviluppare applicazioni, ma non sono il grosso dei contenuti su internet. Allora, con questi linguaggi riusciamo, e questo è un altro grafico che fa vedere la stessa cosa sotto forma di torta, con in più questa torta che viene divisa all'interno di Java tra i vari prodotti software di cui il primo Tomcat è gratuito, tanto per cambiare, con cui si possono sviluppare applicazioni in Java di tipo web. Allora, qui ci siamo spostati dal 1991 al 1995 circa. Questa applicazione che poi fa le query del database e ci visualizza le nostre pagine. Okay? Il prossimo passo sarà quello di compiere insieme il viaggio dal 95 al 2015. Diciamo gli ultimi dieci anni in cui lo sviluppo si è concentrato anche sul lato client, sulla parte di interattività, eh, dinamicità, lato del browser, perché il browser finora non l'abbiamo toccato, abbiamo solo aggiunto roba sul server per creare con più potenza, con più intelligenza, le pagine HTML. Giovedì facciamo questo viaggio insieme.